Passo bene e ben trovati nel nostro angolo di preghiera. Questa sera concludiamo questi pochi giorni di sintesi dove abbiamo parlato un po' del Sacro Cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è il modello non solo nella vita intima del cristiano ma anche della sua vita sociale. Gesù è colui che con la sua parola e il suo comportamento ha cambiato le dinamiche e la logica della società. Gesù con la sua mitezza, la sua umiltà, la sua dolcezza è colui che ha cura del debole, del povero, dell'abbandonato. Gesù ha amato fino a dare la vita per i nemici Opponendo così alla religione civiltà della durezza del cuore, la religione civiltà della mitezza di del cuore della misericordia. Ecco la sua civiltà dell'amore. Alla durezza di del cuore dell'uomo moderno e alla civiltà che egli ha fabbricato la devozione al sacro cuore offre una grande spiritualità per una grande civiltà la spiritualità del cuore per la civiltà dell'amore della vita della giustizia della pace e di una cultura veramente in favore della persona umana questa devozione quindi è dunque proprio è anche un invito a sentirsi solitare con gli altri ad avere sollecitudine per la comunità umana e tutti lo devono gestire insieme senza escursioni condividendole le responsabilità ciascuno nel suo ambito condividendo la sollecitudine per la creazione non solo numerica ma qualitativa dell'umanità sapere creare la condizione in cui tutto l'uomo e tutti gli uomini possano portare a compimento le loro potenzialità ma per far questo l'uomo deve innanzitutto educare se stesso facendosi evangelizzare tendere a diventare pienamente umano che ciascuno prende in mano il coltivare se stesso che non rimangono, bloccare le potenzialità e i talenti di ognuno e allo stesso tempo concorrere a bene di tutto l'essere umano di ogni essere umano l'impegno cristiano nel mondo però lo ricordiamo ancora scaturisce dall'intimità con Dio sarà l'aldore di questo rapporto con Dio a far scaturire la fecondità dell'azione sociale. Peccato che molti oggi disertino l'altare del cuore, l'animazione del social terreno. Viene dall'alto, il culto del Sacro Cuore ci esorta a lavorare nel nome di Dio senza Dio la nuova rivoluzione quindi per i nostri tempi moderni attendono è la liberazione dell'intelligenza, la devozione del sacro cuore ci ricorda che uno dei compiti attuali dell'apostolato sociale è proprio il rinnovamento della cultura questa devozione non è non è invito a isolarsi nell'intimismo della preghiera né a buttarsi a capofitto nell'azione. Mi richiamo a un sano equilibrio tra le due forme, un fondare l'azione sulla preghiera e sull'unione con Dio. Non si tratta di un richiamo alle teorie né tantomeno alle utopie ma a realizzazioni esistenziali e storiche, ma nel cuore dei mezzi offerti dalla grazia tramite la Chiesa e nel cuore della grazia stessa che è l'amore, o meglio i rendere testimonianza all'amore davanti a Dio attraverso la preghiera e davanti agli uomini attraverso la vita nascondersi in mezzo a coloro che amiamo senza altro scopo che di amarli e comprenderli con l'amore, dividendo la loro vita, la loro povertà, le loro sofferenze e senza la minima intenzione di convertirli. Questo sarà a sua volta opera della grazia. Il nostro compito, infine, è la testimonianza con la preghiera è la vita quindi da quando abbiamo capito in questi giorni tutte queste devozioni devozione significa imitare significa prendere esempio nella propria vita e testimoniarlo all'altro che non è solamente la preghiera formale che è importante, ma proprio lo stile di vita che la preghiera trasforma in sé. Se no la preghiera non dà frutti, la preghiera non germoglia, è sterile, muore lì, appena fatta. Invece noi come uomini di luce, uomini, spirito siamo chiamati proprio a testimoniare questa bellezza non tanto con il devozionalismo ma proprio come stile di vita pace bene